zombie apocalypse buongiorno ragazze buongiorno a tutti e a tutti anzi buon pomeriggio eh, perché non so quando caricherò questo video spero presto allora questo è un video eh, che criccio appunto per parlare un po' con voi e niente come state spero bene e, Tutta la mattina ero fuori casa e Mi vedete di nuovo con un altro abbigliamento Perché ho, avuto, ho fatto un altro abbigliamento e, e niente Quindi spero che questo video vi piaccia Se è così appunto mettete un bel like E un commento qua sotto E iscrivetevi Perché per me è importante anche le iscrizioni E, e soprattutto anche il commento Prima di tutto Se vi va condividete e perché no? seguitemi sul mio profilo Instagram come youtuber 8 youtuber melania 8 e niente eh, se volete mettete un like iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i prossimi video niente allora ragazze mie dunque io oggi sono stata quasi tutto il giorno fuori casa appunto perché dovevo andare dal medico e finalmente oggi sono andata dal medico dopo un bel po' di tempo eh, sono andata prima quella volta che mi avete visto in video il martedì e poi sono andata oggi perché ho finito la cura per i denti ma l'ho ripresa stamattina la cura perché l'ho ritornata a fare la cura perché non mi è sgonfiato per niente, come vedete qua sono ancora gonfia quindi vabbè lasciamo perdere quindi non lo so perché sono così gonfia, forse ancora devo far passare tutta l'infiammazione che ho. Mi è stato detto sotto un video se, se è un ascesso, sarà un ascesso sicuramente ma non lo so, non mi fa molto male però voglio evitare di, di pensarci perché più ci penso peggio è, quindi evito di pensarci e e mi dice, sto facendo video e facendo altre cose in casa niente ragazze e voi come ve la passate io sto bene a parte la a parte che questo, questo malessere che ho lo sto evitando a tutti i costi lo sto evitando per dire che che se ci penso appunto sto male quindi preferisco non pensarci e per quanto riguarda le altre cose mi sto dedicando altro oltre a fare video perché allora riferisco non ho sempre tempo per fare video ma quando ce l'ho mi ritaglio un pezzettino di tempo per me per fare questi veletti video che dicci quando arriveranno i video di trucco non lo so ragazze perché in questo in questi, cioè in questo periodo non riesco a fare video di trucchi perché video di trucco perché boh forse mi ci vuole ci vuole di arrivare alla primavera o all'estate ma l'estate sappiamo bene che si trucca l'estate preferiamo stare belle, eh, belle fresche d'estate tutto quello a pataccone oddio mio io mi vedo bella gonfia da questa parte vedete sì sì sì sì sono bella gonfia ancora vabbè lasciamo perdere che è meglio e intanto siamo voi mi, mi dovete questa crema qua crema che sto dicendo questo balsamo labbra che non so il nome, e eh, vabbè, voi lo vedete a rincontrare, ma in realtà si chiama Labro Sun, che SPF, che difende, Fedele, Fedelef... scusate, mi stava partendo un, un signorzo non pensate male, un segnozzo è V 12 mesi di Power 5,5 mm di prodotto e difendere le labbra appunto al freddo vedete defense, defense anzi si legge scritto defense e si legge defense vedete lapro san questo è lapro san niente per non farla troppo lunga adesso metto un po di burro cacao che ne ho bisogno l'ho messo prima ma me lo voglio rimettere adesso mentre sto registrando in diretta il video con voi e niente, eccolo qua. Questo è il mio broccao. lo metto qua. Questa scatola qua sta cadendo, questa del Galaxy. Quindi la metto di qua. E non cade più. Almeno spero. E niente, l'altro giorno è venuta la mia, il mio sostegno psicologico, la mia educatrice, e mi ha portato. Un foglio, anzi, mi ha fatto un foglio dove scrive tutti questi conticini in matematici. Perché in matematica non sono per niente brava, devo dire eh, Però vabbè, chi se ne frega. Non, non siamo nati imparati, però vedete questi calcoli che ho fatto. E quelli qua. Però tanto ce l'ho fatta, così cosina la sto bazzicando, bazzicando, che sto dicendo? No, insomma, qualche cosina la sto capendo in matematica. Non più di tanto, però non più di tanto. Ma che dici, Mila? Vabbè, sì, sto piano piano di so capire come funziona la matematica e ci sto arrivando, nonostante ho 34 anni, lasciamo perdere. La matematica non è un'opinione per me, ma lo deve essere per forza, perché senza la matematica si è fregati completamente, almeno qualcosa di matematica bisogna saperla, se no con cosa vai a sapere quanto acquisti e quanto spendi? Eh, quanto acquisti quanto spendi la sta cosa? Sì, devo dire sì, credo di sì. Quanto spendi, devi saperlo sempre quanto spendi. E quindi quanto spendo io dovrò saperlo sempre e come e quando, certo. E niente ragazze. Oggi mi ho messo come stivali, ve li faccio vedere così. Uno solo, comunque vedete, sono belli mangiuchiati. Perché io li uso stra in continuazione, vedete? Questi miei stivaletti che adoro, sì, mi piacciono come dire, hanno questa specie di pelucino, vedete? Già. Poi qua, cosa ho Le scarpe della Nike, aspettate un secondo. Le scarpe della Nike, vedete che belle che sono? Già. Sono un po' consumate, però mi piacciono lo stesso, Ecco qua le scarpe. Non fate caso al ghiaccio, che tra poco le do, tra poco. Quando ne avrò voglia tolgo lo smalto e ne metto uno bello rosso. Già, vedete? Bello vero queste scarpine della Nike. Fate per passeggiare, ginnastica, quello che volete voi, però mi piace tanto. E nulla, come crema a piedi invece sto utilizzando questa qui come crema a piedi. Ehm, haha, poi si chiama, boh, una lozione corpo, che però la sto utilizzando per i piedi, se non ho capito male, vedete. Perché io per utilizzarla per altro non mi fido. L'ho presa da Look Fantastic l'ultima volta che ci ho acquistato e mi ci sto trovando pi piuttosto bene. Già. E niente e quindi che dire allora questo è il mio outfit per potete vedere perché oggi non ho nessun altro allora qui ho i miei come dire i miei leggings non so se si possono percepire ecco qua vedete ecco i miei leggings e qui ho la mia maglia la maglia che ecco qua vedete e poi qua ho questo giacco che mi ho messo l'altro giorno come oggi per andare... no no aspettate l'altro giorno mi ho messo questa questo giacco oggi mi ho messo uno un cappotto bello abbondante per non avere freddo che tra l'altro è una taglia americana se non erro non mi ricordo che taglia sia però e... È bello grosso, bello coprente, bello abbondante, abbondante non direi, però è una cosa che mi arriva fino fino a qua, vedete, fino a qua, marino, più o meno, no, fino a qui. E mi sta veramente molto bene, già. Poi c'è il cappuccio, con la sua pellicciotta, e mi fa un caldo dentro la testa e sul collo, che mi fa, stupendo, meraviglioso, ed è un grigio perlato barra topo non saprei descrivervi, descrivervi meglio però mi piace da morire è molto bello già e come borso ve lo faccio rivedere oggi non sto prendendo questo cappotto sto prendendo un altro ragazze preso la maddalena Fa come borso sempre la stessa vedete questo che poi ne ho un'altra che è di là ma non la sto ancora sfruttando e per farci vedere un attimo, torno subito, eh. Aspettate un secondo o vi porto con me? No, non lo so, non, non so se portarvi con voi. No, qua chiudo, aspettate un secondo. Eccomi qua. Allora, questa era la borsa che vi dicevo, questa è la borsettina non è bellissimo a me piace sinceramente a me non le fa impazzire Dicevo, questa per di tutto oppure direttamente ma che perdo non perdo niente basta che faccio così guardate faccio così o la chiudo direttamente vedete che la chiudo e faccio così aspettate un secondo allora andate via No, dove il gancio qui si sì, ah qui è già che acconcia. Vabbè, comunque ci siamo capiti, la metto al braccio, come suol dire, no, braccio no, però la metto così e sono a posto. Ah, sì, volevo far vedere, aspettate che la ri riscollego, la, no, riscollego la, come si dice là, vabbè, la rislaccio e qua dentro c'è questa, vabbè, adesso è vuota, non potete vedere, non so se si capisce che è vuota. Si sì, è vuota, vedete che è vuota. Vabbè, non si vede. Comunque, è vuota e poi, questa è la sua so pochettina dove mettere tutti i documenti o perché no, un portafoglio, il cellulare, qualsiasi cellulare voi abbiate. E qua dentro, ecco qua che non c'è niente, però, volendo, la. Vabbè, adesso l'ho svuotata da un bel pezzo, da un bel po', però era tanto che l'ho sviluppato qua dentro ci potete mettere il mondo chiave di casa, tutto e dentro e in quest'altra potete metterci anche le cose per se a voi andate a lavorare perché dubito che non abbia altro lavoro però se voi andate a lavorare potete mettervi il pranzo qua dentro o, ma vabbè, sto facendo una fesseria però la verità, che va a lavorare con una bella borsa ci può mettere dentro, come questa borsa qui il portafoglio il cellulare le chiavi di casa, della macchina che volete voi eh, l'agenda eh, qualsiasi cosa, anche l'ombrello se sta piovendo eh, tutto quello che vi può appartenere dei vostri documenti, i vostri effetti personali tipo l'agenda, il cellulare eh, la penna, tutto quello che vi serve a voi per andare in ufficio quello, quello qualsiasi lavoro facciate o fate qualsiasi lavoro che voi fate potete metterci potete, scusate potete metterci quello che voi più avete bisogno anche dal beauty dal, dal beauty per le vostre effetti personali qualsiasi cosa non so adesso che cosa voi siate ma no, anzi io lo so perché anni fa un lavoro, ce l'avevo, solo che purtroppo, anzi per mia fortuna adesso, secondo me con le mie patologie non posso lavorare e quindi sono pensionata, devo anche dire e quindi per questa cosa qui eh, lavoro, lavoro da casa, un modo di dire che sono pensionata in e invalida pensionata e per questa cosa cosa faccio io? Eh, sto in casa, faccio la casalinga, però intanto eh, dall'alto, dall per, dallo stato, non potrei dire ma la verità è eh, come se mi sono stipendio, adesso non dico quanto, però si sì. dà il caso che fare una casalinga tra YouTube e casalinga, eh, uscire alla spesa, quello, quell'altro. Il mio passatempo è sempre il trucco, non ho solo YouTube come passatempo però se voglio mettermi a ballare, se voglio vabbè, ballare non, non ballo più perché ormai con le regioni che c'è un'epoca proprio lasciamo perdere, però vi dicevo questa borsa io che voglia utilizzarla adesso io questa utilizzo ogni tanto, non sempre, però ora la metto via che è meglio, la sto pegando a e poi dà fastidio, quindi questa borsa io la utilizzo per qualsiasi cosa, o per uscire alla spesa ma non sempre, o per fare una passeggiata video vlog o anche perché se no per uscire fuori e essere più elegante ma se no anche per essere più elegante Utilizzo questa borsa qua vedete questa che è bellissima non ci trovo nulla di male a utilizzare quella vabbè adesso ho le pantofole che non, sem non mi sembra a caso far per vedere però sono le dottor show aspettate ve le faccio vedere così vedete queste sono le mie dottor show che sono un po' mezze consumate, ma chissene, alla fine siamo tra donne, se ci vuoi che maschietto, pazienza, però, anzi, benvenuti ai maschietti ci sono, però queste, queste pantofoline sono molto comode, sono comode e mi fanno stare molto bene, anche per, soprattutto per i piedi che ogni tanto mi fanno male, questi danno, so, danno, danno sì che danno il compagno, fanno sì che, c ho un comfort pazzesco. Non so, voi, ma io ho delle scarpe, scarpettine, ovvero pantofole molto, molto belle, belle, belle. Ma perché belle sono comode, dai? Cosa vi dire di più? E, per quanto riguarda invece quello che ho appena detto, sì, è vero, sono una confezionata invalida. Eh, non vi dico che percentuale ho, perché già l'ho detto in un altro video. Se non l'ho detto, non lo dico di certo adesso, però. Eh, sono anche in cura da una, da una dottoressa, perché con le mie percentualità di, di, tra stomaco, schiena, ginocchio, pineappi, metta e la psichemia mi tocca per forza di cosa a, a curarmi da una parte all'altra, più c'è il dente che mi sta facendo impazzire, non ho dolore ma ogni tanto mi fa, quando mi poggio mi devo dormire, mi devo dormire non si può sentire, mi devo addormentare da questa parte. Perché se no so cavoli, vedo le stelle, e, e quindi, quindi niente ragazze, io devo stare cercando di stare più comoda possibile quando dormo, quando mi addormento. E tutto quanto, cosa devo dirvi? Che infatti non è facile quello che sto passando con questo dente, tra poco devo andare anche al maxillo facciale. Ma prima, però, devo guarire devo togliere questo gonfioraccio che ho questo gonfiore di, del cavolo che ho e niente ragazze questo era tutto e penso che possa bastare il video perché non voglio farlo troppo cioè, ho paura di annoiarvi non più che paura di annoiarvi più altro non voglio annoiarvi troppo quindi video aperta e chiusa a parentesi vi saluto, ragazze Quindi ci vediamo al prossimo video. Non sarà questo, non sarà un video trucco, non so, magari un tag, può essere anche un video trucco. Lo vedrò um, sperimentando che video voglio fare. cercherò qualche idea su YouTube di che cosa voglio fare e noi ci si becca al prossimo video. Quanti video ho fatto adesso finora, non lo so, però comunque. Ciao. Mettete like, mettetemi like, di supporto che è importante per il canale, per aiutarmi a crescere. Attivate la campanella allora quando vi decidete di iscrivervi al mio canale YouTube e commentate qua sotto se volete seguirmi anche su Instagram come youtuber mi la trattino sotto. E ciao, un bacio al prossimo video, ciao